dicembre 2016. No, qualcosa non quadra. 21 dicembre 2016. Ah, l'anno prossimo che è 2017? È giusto, è giusto. Prima c'è il 16 e poi c'è il 17. Bene, sei pronto per il 2017? Sei carica? Eh? Come hai passato le ultime ore? Ti sei sgasata? Hai dato giù veramente di intestino? Poggiamela, morella, qui come stiamo belle. Eh, non puoi vedere, ma adesso ti faccio vedere io. Faccio un giro turistico, così ti rendi conto bene, bene, bene, bene di dove mi trovo. Tu guarda attraverso i miei finestrini, che io adesso li abbasso, e ti rendi conto, vedi? Portiere rosse. Cosa sarà, dirai? Delle stalle, della roba. Che sarà, guarda bene, andiamo a vedere Oh, una chiesa senza chiesa Incredibile Ehi, hey, porchi maiali, è il 31 Lo so, vorreste sapere che faccio, dove vado, cosa mi mangio, dove sono Beh, devo dirti, innanzitutto sono in questa lussuosissima lexus 7k 4 z9 che armando mi ha portato sotto casa da e anzi me l'avrebbe dovuto portare ieri sera evidentemente ha avuto qualche contrattempo e quindi l'ho trovata fuori dalle finestre al risveglio comunque sono qui comodo sotto un diluvio universale in questa lexus con un tramonto bellissimo Sto facendo qualche spesuccia per prepararmi una cinetta un po' diversa dal solito. Sarò assolutamente solo, non dotato di fuochi, rumori, botti di alcun genere, perché anche se io sono molto scoppiettante o si fanno veramente giù pesanti o meglio non farli per niente. Quindi in questa fase della mia vita siamo in questa non si fanno per niente. qua una volta al giorno, ma fanno la differenza del 2017, cosa vuoi che succeda in questi video che ancora non è successo, dove mi slancio, abbiamo scaldato i motori, abbiamo visto che qualcosa di buono forse si può fare, ma l'ultima parola sta a te, voglio sentire cosa mi dici, intanto ti auguro un fantastico nuovo anno, che si possa realizzare tutto quello che desideri e che anzi le coincidenze questa volta girano un po' più a tuo favore di quanto è successo fino ad oggi. Dall'isola di Terzeira attendo tue news, buon 2017!